Salve a tutti, dobbiamo realizzare un progetto eh, su una tavola di 80x80 e sono stato costretto a comprarla in un primo center perché tra quelle da riciclare no, non ne avevo, e la tavola era fortemente imbarcata, e vi mostro come eh, sono riuscito a renderla di nuovo perfettamente orizzontale eh, con un metodo molto semplice, degli stringenti, un piano orizzontale su cui poggiare eh, la tavola e dell'acqua. Innanzitutto la tavola va prima bagnata anche in una vasca da bagno con dell'acqua calda, e proprio inzupparla per bene, farla scolare e prima che asciughi porla su questo piano. Nella parte di sotto del piano spruzzare dell'acqua, quindi renderlo bagnato, si manterrà bagnato per un bel po' di tempo. Nella parte di sopra, per diciamo, le prime 6-12 ore, mantenere umido il, uh, la parte superiore della tavola. Contemporaneamente mettere gli stringenti e rendere la tavola perfettamente orizzontale con l'aiuto degli stringenti. Per le successive 12 ore non c'è più il bisogno di bagnare perché le fibre del legno devono ritornare di oggi, si devono seccare e ritornare nella loro posizione eh, quella stabile diciamo e ciò avverrà eh, con l'aiuto degli stringenti eh, facendone mantenere l'orizzontalità che noi abbiamo. Considerate che questa tavola, con lo stringente messo da un lato, dall'altro lato c'erano circa 12 cm di differenza. Abbiamo messo sotto tensione il legno, purtroppo questo è un fenomeno, quindi tende a ritornare di nuovo sulla sua posizione originaria, quindi abbiamo dovuto tenderlo un pochettino di più. Probabilmente ritornerà di nuovo, tanto che l'abbiamo imbarcato un pochettino al contrario ma penso che dovremmo arrivare a quello che è il nostro intento cioè dire quasi totalmente risultato, torniamo a spingenti eh, diciamo che è quasi orizzontale insomma ci siamo quasi riusciti sì. ci possiamo accomodare